una segna che io seguo da un po', molto, molto positiva per me, ehm, che anche con il Salvemini ha, ha fatto alcuni laboratori sulle mafie, molto importante, eh, noi cerchiamo di far venire i ragazzi agli incontri, eh, questo risveglia secondo me le coscienze perché in questa parte del territorio italiano si crede, che non venga toccata da alcuni meccanismi ehm, mafiosi, diciamo, eh, quando, quando la realtà invece è tutt'altra e quindi svegliare le coscienze su questi argomenti è fondamentale per un futuro migliore.